Un premio alle imprese capaci di performance straordinarie in difficili contesti competitivi come quello della pandemia. E' l'obiettivo di Eccellenze d'Impresa, il progetto promosso da GEA, consulenti di direzione Harvard Business Review Italia e Arcafondi SGR. Il premio assoluto 2020 è andato a Caffè Borbone, che si è aggiudicata anche il riconoscimento, crescita e sostenibilità. In realtà abbiamo avuto la capacità di evolvere seguendo l'evoluzione del mercato, cercando di essere sempre un filo in anticipo senza mai esserlo troppo perché poi per dopo diventerebbe una posizione dannosa. Ad oggi siamo il principale produttore di caffè in monodose in Italia. Specializzata nel caffè porzionato, 24 anni di storia, la Caffè Borbone nel 2018 ha deciso di farsi affiancare da Ital Mobiliare, investment holding italiana, con l'obiettivo di assicurare all'azienda una visione a lungo termine. Penso che la chiave di successo eh, sia proprio questo, no? un blend straordinario dell'imprenditorialità italiana con anche però quei tratti di una, della grande azienda eh, quotata che porta insomma, eh, certe, certe qualità e certi processi che all'interno non erano ancora ben visibili. Quindi grande grandi non italiani stati molto eh, delicati, direi, perché l'azienda va molto bene è inutile no? intervenire là dove l'azienda è già eccellente.